Ciao ragazzi, in questo video parlerò di QGIS 3.0 sapete bene che è uscito da, da pochissimo e vi farò vedere che QGIS 3.0 ormai gestisce benissimo la parte 3D allora, in particolare farò vedere come estrarre le curve di livello direttamente con la terza dimensione allora carico un DTM qualsiasi vediamo questo qua un'Umbria ok, 80 metri bene, questo qua voglio estrarre le curve di livello quindi vado su raster estrazione, curve di livello come vedete questa maschera è molto più ricca rispetto alla maschera della versione 2.x come vedete vi sono molte più, oh, più scelte allora qua raster in ingresso ne abbiamo uno solo la banda è una, ok intervallo curve di livello ci mettiamo per esempio non so, 100 metri <coughs> nome dell'attributo perché direttamente scriverà nella tabella degli attributi, e metterà il valore della, della quota della curva di livello, lo chiamiamo elev, va bene, l'offset da 0, questo non ci interessa, lo lasciamo 0. Come vedete, qua parametri avanzati, produrre un vettore 3D. Quindi, se spunto qua, ottengo direttamente la curva di livello in 3D. Poi tratti i valori raster come validi, tratti tutti i valori raster come validi, vabbè questo non mi interessa, questo neanche, quindi abbiamo ed eccolo qua, se io questo lo spengo, vado a vedere, queste sono le curve di livello e sono in 3D, come faccio a vedere che sono in 3D? Beh, molto semplice, se andiamo a interrogarla con in qualsiasi curva, per esempio questa qua, se andiamo sul derivato, vedete qua: x, y e z. Oppure, se vogliamo fare una verifica geometrica, attiviamo l'editing, prendiamo lo strumento, strumento vertici, se andiamo su un vertice. tasto destro, l'editor del vertice, andiamo a vedere qua. Come vedete qua, vi è la X, la Y e la Z. Quindi, finalmente, in QGIS 3.0 possiamo anche estrarre direttamente le curve di livello in 3D, senza alcun problema. Ciao!